a me piacciono le sfide per cui eh, fino agli ultimi dischi ho lavorato soltanto con, con un autore che era Cogliati questa volta ho voluto, ho voluto appunto sfidare un po' no? questa, questa sorte perché qualcuno pensava che mettere insieme più autori avrebbe snaturato un po' il disco io invece ci credevo e ho iniziato a lavorare Vabbè, con Cavallà poi eh, Cavallà eh, lavora insieme a, a Francesco Bianconi per i testi eh, poi ho scoperto questo animale qua che è fantastico <ride> è veramente una persona eccezionale Zappaglioni poi vabbè eh, Mongolo lo conoscete tutti eh, ma per l'Italia soprattutto ha un valore storico e con, con Giulio ci conosciamo da 30 anni, ma è la prima volta che, che, che mi ha fatto un testo, per cui sono molto, molto orgoglioso di questo. E anche, anche mio papà, vero papà? Sì. Vedi. <ride> e, là. E, e' Pacifico ha dato anche lui. L'ho conosciuto, conosciuto grazie a questo progetto ed è veramente anche lui una gran persona. Devo dire che ho trovato, ho trovato in loro una. Una, una libertà e una bellezza di scrittura che, che, di cui io avevo bisogno adesso, alla mia tenera età. Grazie. Tu, guarda, io voglio, a me piace l'idea proprio di, di far sentire la musica, per me l'impatto sonoro è, è fondamentale. Certo, la voce anche è fondamentale, l'essere in forma, la gente paga un biglietto salato è giusto che, che riceva poi diciamo quello, quello che si aspetta Dopodiché lo spettacolo in sé, le luci tutto il resto hanno un'importanza non fondamentale ma comunque hanno no, una buona percentuale di, di, di, di eh beh, importanza però alla fine diciamo insomma, che Eros dal vivo è una macchina io ho visto diversi live suoi e devo dire che dal vivo ci mette l'energia una precisione che non tutti i cantanti plantano a livello internazionale da uno che canta e suona grazie. questa è colpa, è colpa dei guidetti perché ha fatto questo country detto, ma che cazzo è? È bello eh? <ride> con un testo giusto poi fatto da, da Bianconi e da Caballà mi ci sono trovato molto bene dentro io penso che una canzone tu la puoi vestire come vuoi no? l'importante poi è, è quello che tu vuoi trasmettere cioè se uno giudica il banjo oppure uno strumento acustico sull'importanza invece della, di quello che vuole dire un testo o una canzone boh, secondo me non è nella strada giusta però va bene ognuno c'è cioè, i suoi gusti cioè, per me rompere un po' tra l'altro è, è sempre stato un po' così nelle nelle mie scelte in passato, anche le cose della vita era un pezzo molto differente, uh, più bella cosa, uh, l'Aurora, diciamo uh, fuoco nel fuoco. Abbiamo fatto sempre qualcosa di un po' diverso e io trovo che Alla fine del Mondo sia un, un brano molto vicino a questo, a questo modo di fare. Ma tutto il resto comunque uh, ritorna un po' a può essere ramazzottiano, anche se molto più acustico, molto più. Agustico, molto più suonato ma intanto Perfetto è il titolo del disco ma non è perfetto cioè niente è perfetto è una, una autoironia diciamo Perfetto è un nostro modo di dire è una carata molto, no, molto italiana e poi Perfetto lo senti in tante lingue e lo riconosci per cui ho dato questo titolo al disco per questo motivo il, il, il tour sarà sicuramente molto curato come ho detto prima la musica per me è la cosa più importante l'impatto sonoro deve essere forte in questo caso mi faccio aiutare da Luca Scarpa che è il mio figlio pianista da 20 anni, grazie Luca e di fare, cercheremo di fare sempre bene perché la gente comunque si merita uno spettacolo all'altezza ma non è tanto fantomatico, se lo vivi capisci cosa, cosa sia, ma non è soltanto l'amore per una donna, è in generale l'amore per la vita, per, per le cose, l'amore e il rispetto per, per il prossimo. Io canto l'amore ma non soltanto in quel senso lì, è, è molto generalizzato. Sicuramente con, con, con Francesco eh, diciamo, l'amore si risolve no, in qualcosa di più di molto poetico di molto, di molto forte complesso. secondo me non è un disco soltanto d'amore come lo si intende no? generalmente ci sono canzoni un po' più spirituali se vuoi ma la stessa alla fine del mondo Sì, ok poi c'è anche un rivolgersi a una persona amata ma, ma è, una, è un, viaggio, un viaggio è un amore è un, un po' oltre l'amore di cui si parla troppo, secondo me. Francesco, io cerco di spiegare questo da 30 anni, <ride> che non canto soltanto l'amore, cioè la, la rima, queste cose qui, ma cerco di, di farlo in una maniera magari più originale, se ci riesco, perché cantano tutti l'amore, perché anche, le, anche, soprattutto in Beatles, i Ronnie Stones, che sono rocchettari, hanno cantato l'amore, sono arrivati al cuore della gente con certe canzoni, che parlano e cantano l'amore. Con loro sono riuscito, diciamo, a, a, ad ampliare un po' il concetto dell'amore, anche con lui. Ho detto è una canzone con delle parole che io non avevo mai cantato. Un'altra è stata lo stesso, Vivi e Vai, tutte le canzoni, sbandando, è una canzone d'amore però è fatta, ho eh, cercato di concepirla diversamente, come faccio da, da sempre, no? e poi adesso non cioè, sono più vent'anni che puoi accostare una canzone melenza, diciamo, a un artista, sono trent'anni, 30 trent'anni 30 che sono qua, grazie anche a voi, e, e, e a 50 anni è diverso che a vent'anni, per cui si fa un po' più di fatica, perché l'hanno fatto in tanti, e tu devi essere comunque un po' diverso dagli altri almeno questo è il mio istinto tra vent'anni era scritta la scritta pacifico io naturalmente lavorando come? Eh, penso di sì lavorando dall'inizio a un progetto così ci ho messo molto di mio ci ho lavorato tanto a livello anche di scrittura eh, abbiamo fatto modifiche eh, ripensamenti buttato via dei testi messi degli altri questi due di cui parli tu, che sono Rosa Natalieri e, e, e Tra Vent'anni, parlano appunto dell'esperienza di essere padri, di essere genitori, in un mondo così particolare, così purtroppo negativo, sotto tanti aspetti. E tra Vent'anni è una canzone però più, diciamo, più riferita al rapporto con un figlio e al rapporto con la sua crescita, con quello che sarà. Futuro, io spero che il futuro e, e da qui a vent'anni le cose le possano cambiare e possa cambiare anche l'approccio del rapporto con un figlio. Ecco. Questa è l'idea anche di, di, della concezione di questa canzone. E, mh, ho iniziato negli anni Ottanta, sono stato uno dei primi a, diciamo, a duettare. Il primo è stato con Pazzi Kenzie nell'85, per cui sono passati 30 anni, l'ho fatto per tanto tempo, mi piace farlo nel momento in cui c'è una canzone che, che, che, che si accosta molto bene, che, con la quale ne vale la pena, in questo disco noi siamo partiti a fare veramente delle belle canzoni, almeno per quello che, che pensiamo noi, e non abbiamo assolutamente pensato minimamente a un duetto. Poi parlando con, con Zampaglione, Zampaglione mi ha detto una cosa molto bella, e molto importante. Praticamente lui voleva che fossi io il protagonista di questo disco e non essere, non essere no, magari eh, in contrasto o in positivo dico, con, con un altro artista. E questo questo mi ha fatto aprire un po' le orecchie e la, e la testa, no? Sei stato tu a Sì, perché mi ricordo e tu dicevi, mm. ma forse questo lo faccio in duetto, oppure quest'altro ha detto, ma cattalo tu, è così bello, c'è un filo logico, uno ti ascolta volentieri e secondo me un'altra voce magari ti distrae, ti porta da un'altra parte, o mette queste cose che spezza un po' il filo narrativo, siccome era un disco molto appunto un grande filo narrativo nei testi Eros, eh, ci stava dentro la grande, dentro la gente vuole te, vuole ascoltare te. Questo, sono contento che poi questa cosa ti abbia. però tu non sei una cosa: no. Che il pezzo che abbiamo scritto insieme, che tra le luci del parco, che non è in questo disco. Io lo voglio fare a duetto, e ti avevo anche detto di scrivermi qualcosa. Adesso... Eh, ma stai scrivendo il tuo, sta scrivendo il suo disco. Che poi Ci aspettiamo: il primo che abbiamo il, primo. il pezzo che è andato in là. Tutta... Mi ricordo che io ero sul porticciolo e te lo cantato il telefono. Mi piace, Dovrei avere anche... Ma l'essere famosi non è così importante se non fai un buon lavoro. No? È una frase importante perché adesso nella società spesso la musica viene accostata più al successo, alla visibilità, al farsi vedere che poi ha un reale risultato, un reale qualcosa da dire. E questa è una frase importante perché va un po' contro il... no, lui ha questa, grande, questa grande passione che è, che è la fotografia, come Lorenzo Pittura, lui fa, fa, fa questa cosa qui, anche lui la sua arte è anche fare regista, per esempio ha fatto dei bei film, portometraggi, per cui uh, ho voluto provare l'ebbrezza di farmi fotografare da lui ed è stata una, una bella cosa anche perché l'ho conosciuto, l'ho conosciuto in famiglia, ho conosciuto eh, diciamo, la, la sua famiglia, è una bravissima persona. La cosa che mi ha colpito di più, è che è finito diciamo, il set fotografico con me, e il giorno dopo partiva per la Polonia a fare un tour. E mi piacerebbe farlo anche a me, cioè, non, eh, non programmarlo così tanto, ma prendere, andare, suonare, attaccare la spina e farlo. Questo è un po' il mio sogno in futuro. Capito, Salvadori? Qualche altro ah. progetto insieme con Brian Adams? Non c'è non ne avete parlato per il futuro? Sì. Beh, non si so sa mai, il famoso duetto, che ne sai?